sgretolò un'intera città con i suoi enormi e lunghissimi tentacoli mentre veniva verso di me per scagliare il suo attacco finale e fu in quel momento che mi destai e sferrei il mio fendente poderoso tagliandogli la testa ed è così che ho ucciso il Kraken Ora piccola, ti sembra abbastanza gentile. Io sono ubriaco eh? solo al 25%. Appena scendo sotto il 10, ti nebulizzo l'anima. E Giù, Madri, qui la situazione ah, sta sfuggendo bacine. di mano. Non potevo immaginare che Giù si sarebbe ubriacato fino a perdere l'identità. Sì. Adri, ricordati perché ci hai portati qui. Per dire ad Ara che abbiamo distrutto la sua barca. E l'hai fatta ubriacare per poterglielo dire. È una precauzione per evitare che mi tagli la gola, sai, magari tutta sbronza la prende meglio. Sarà molto difficile farti perdonare. Devo ricordarti di quanto Dio sia rimasto traumatizzato dal rapimento. Quella eh. bottiglia. Buio. È tutto buio. Aiuto. Voglio solo un abbraccio. Che poi a cosa serviva rapire Dio? Merce da contrabbando. Come può Dio essere merce da contrabbando? Vabbè, lasciamo perdere. Ora tu ti giri, eh, giri no, e dici ad Ara che ha ah, fino a fatto la sua barca. Ma Ara, Adri voleva eh, dirti una cosa. Eh, Eccolo no, io. Sono l'unica a vedere arcobaleni che escono dalla saliva di Echu. Oh, e non sei assolutamente l'unica. Ci sono davvero un sacco di fantastici arcobaleni. Ara, Adri ti ha affacciato eh, la barca. La mia! Marca! Oh, tu vuoi morire! Tu vuoi morire! Sparto infame! Zangia, aiutami! Lascia stare, eh. approfittane. Ara, ti prego, smettila. Adria, aiutami. Ricostruirò la barca con le tue ossa! Ara. E tu chi saresti? Non credere che io sia un nemico proveniente dalla serie precedente venuto qui per pareggiare i conti. Eh no, io sono ovviamente il nuovo barista. Capisco. E dov'è il vecchio barista? È in cantina legata in Bavaiato. Immagino si stia divertendo. Comunque, cosa avete da bere? Ti prego! Eh, che ah. succede? Hai massacrato Chu pensando che fosse Adri. Oddio Deciu, scusami, non volevo! Forse è il caso di andare oh, a confortare uh, un po' Dio, che dici? Ehm... Uh, vado. Deciu, uh, che uh, succede? Dov'è il bagno? Le scale in fondo a sinistra. Volevo qualcosa di un po'... Abbiamo una birra molto vendicativa. Mmm, ah, Una birra alla spina facilmente riconoscibile? No... Nah. Andare in bagno cosa vuoi che sia Basta identificare il cavetto giusto Oh mamma uh, Dio mm. E dai devi riprenderti Non puoi continuare a bere le tue stesse lacrime Col pretesto che fungano da birra Dio non <ride> volevo prendere parte a tutto questo E l'ho usato come merce da contrabbando Ora capisci? Dai Dio, ora è tutto finito <ride> Birra lomus. Nah, non mi piacciono quelli intrusioni. <ride> Una maledetta birra al cianuro Palesemente proveniente da un altro agglomerato mm. Facciamo per un bicchiere d'acqua Ok, basta Calmarsi e camminare Lentamente <totituzza> Devo arrivare Alla tozza Prima che sia troppo tardi Dio, hai bisogno di prenderti una pausa Cos'è? È un buono per una vacanza di 7 giorni In una fantastica isola nel mare dell'Ovest oh, Yo. Grazie! Grande grazie, Dio, io con la vita! Grazie! Grazie, wow. grazie! Quando parte la nave? Proprio adesso! Vado subito! Addio! Ah. In che situazione miserabile sono finito! Ah, eh, per favore, non frizzante, che punzecchia la lingua! Mi prendi per il cu... Bene, iniziamo. Uh -huh. Pep, stai bene? Yeah. Oh, beh, che brutta situazione. Da qui non possiamo far nulla. A proposito, ma è ciù? Faceva male. Aspetta. E questo era anche peggio. Non reggerà ancora per molto. Dobbiamo fare qualcosa. Se ciu non si fa vivo siamo nei guai. Guarda, ma anche mezzo morto va bene. E ciu! È mezzo è. morto sul serio. Prima di tutto Ho capito, mi allontano Come vuoi fare? Addio! Auguri per il viaggio! Sono vivo! È vivo? È vivo! E questo ci insegna l'importanza di indossare caschetti al lavoro. Anche se lavori alle poste? Anche se lavori alle poste.